Dopo il tour in Messico, Austria e la prima nazionale a Modena è arrivato ad Arezzo con una doppia replica al Teatro Petrarca l'acclamato quintetto Ima della coreografa Sofia Nappi. Si tratta dell'ultimo appuntamento della rassegna invito di sosta a danza contemporanea d'autore in scena cinque danzatori e danzatrici della compagnia Komoko. Nata dall'unione di due parole Komorebi che è una parola giapponese eh, che sta a significare il, la, diciamo, la danza che fa la luce quando trapassa le foglie e collab come collaborazione quindi dall'unione di queste due parole è nato Comuco Ima è nato durante il periodo di distanziamento sociale porta lo spettatore in un vortice di poesia in movimento celebrando il ricongiungimento con l'altro questo spettacolo era proprio una celebrazione della, della vita, partendo da, sia dalla memoria che dalla celebrazione del presente, anche eh, nello stare in un posto piccolo, i ragazzi hanno questa piccola scenografia con questi piccoli oggetti in scena, quindi si voleva un po' eh, parlare della vita e della celebrazione della vita anche attraverso il ricordo, la morte in senso più eh, spirituale eh, che, che, che altro. I cinque interpreti salgono sul palco indossando maschere d'anziani e procedono poi a ritroso nel tempo sino a ritrovarsi giovani trasmettendo con armonia e leggerezza la necessità di ritrovare un rapporto col proprio corpo di riscoprirlo vivo, capace di provare emozioni eh, Diciamo che è un viaggio personale, ognuno ha questo personaggio con cui evolve fino alla fine, in cui si trasforma, c'è questo cambio tra la maschera e la persona e ognuno ha il suo proprio viaggio, la sua propria crescita nel, nel, nello spettacolo.